l'italia siamo noi siamo l'italia che continuerà a vincere siamo l'italia che non ha dubbi nel fare il vaccino e che anche in vacanza può fare la scelta giusta in cui ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri siamo l'italia che ha fiducia nella scienza facciamo il vaccino per te per me per tutti noi ma rispettiamo ancora le regole di comportamento con il vaccino vinciamo insieme Vita ah. che volevo tutta qui. Riprendiamoci il gusto del futuro colti sogni sì. per arrivare qui.